Senti, non è che ci facciamo le stesse storie dell'altro giorno? Ci, ci possiamo mettere a lavorare? Guarda che hai ricevuto un sacco di complimenti la settimana scorsa. Eh? Saluta tutti. Di ciao, ciao amici. Allora, io ti metto di nuovo qui la copertina e tu stai qua con noi senza dar fastidio però, ok? Adesso, adesso, un attimo Vai, lì Questo è il posto di Felix Dai che salutiamo Dai Felix, sediti che salutiamo Ok Ciao ragazzi, buongiorno! Oggi un nuovo progettino di I.U.I. Il progettino di oggi è eh, un quadro luminoso. Prima di cominciare però ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati quando carico un nuovo video. E in più, se volete parlare con me, Lasciatemi un messaggio sotto nei commenti E niente, partiamo! Dunque, come prima cosa vado a prendere dei fogli di cartoncino E vado a tagliarli della misura di cui ho bisogno Per andare più comoda e per rendere eh, l'operazione più agevole, più facile Ho deciso semplicemente di eh, tagliare a metà Uno dei carton i cartoncini che avevo a disposizione Quindi lo piego e lo taglio. Là, vi consiglio di realizzare almeno 4 di questi cartoncini qua e non più di 8. A questi cartoncini su tutti quanti vado a, eh, vado a disegnare una cornice di un centimetro e mezzo o due in base alla grandezza del vostro quadro. All'interno di questa cornice vado a uh, disegnare quello che saranno i vari strati uh, del mio quadro Incominciando da uh, quello in fondo Allora l'ultimo uh, cartoncino resterà completamente bianco e uh, completamente intero Parto quindi dal penultimo e non dall'ultimo e vado a realizzare quello che sarà lo sfondo del mio disegno e io ho deciso di realizzare un paesaggio notturno invernale ovviamente io ho scelto questo perché siamo appunto in inverno e quindi questo è quello a cui io avevo pensato se volete potete realizzarlo anche natalizio dato che ci stiamo avvicinando anche a Natale oppure potete realizzare un disegno eh, con delle palme un'isola al mare oppure delle montagne o una metropoli, insomma, in base a quello che volete come risultato finale, se eh, siete bravi a disegnare, lo fate di testa vostra oppure andate a cercare delle immagini su internet su quello che potrebbe essere, appunto, il vostro il vostro quadro e poi lo andate a disegnare uno strato alla volta, dallo sfondo fino a via via avvicinarsi sempre più vicino. Quindi io vado a disegnare una bella luna gigantesca e delle stelle e questo sarà lo sfondo del mio disegno adesso vado a uh, ritagliare le parti uh, dalle quali voglio che esca la luce quindi nel mio caso andrò a tagliare la luna e le stelle e uh, per aiutarmi a realizzare le stelle mi aiuto con un cacciavite in modo da semplicemente bucare il foglio in questo modo vado a ritagliare anche la luna e voilà questo qua è eh, lo strato finale realizzato, il bordo che abbiamo realizzato prima, la cornice che abbiamo realizzato prima ci serve appunto come base di riferimento perché il disegno dovrà essere realizzato all'interno della cornice, io per velocizzare il video e il lavoro ho già realizzato i vari strati, adesso ve li mostro tutti, allora partendo dall'ultimo come vi dicevo prima l'ultimo eh, foglio deve rimanere completamente intero poi c'è il foglio dove ho realizzato la luna e le stelle nello strato successivo ho realizzato un po' più in basso della luna le montagne perché via via che si va avanti con i vari strati il disegno deve essere sempre più, più basso o comunque con la prospettiva più vicina eh, rispetto al punto di vista poi ho disegnato degli alberi un pupazzo di neve di dimensioni poco naturali perché è più grande della casa ma non fateci caso una casetta e altri alberi nel secondo strato ho realizzato una casetta e un altro albero con un po di neve e nel, nel primo disegno ho realizzato un albero un pino molto vicino e un una roccia un, un cumulo di neve insomma questo è ehm, il risultato diciamo di tutti i vari strati aggiunti uno davanti all'altro prendo un cartoncino e vado a tagliare appunto delle striscioline di un centimetro e mezzo io esattamente come prima le ho già ritagliate queste sono le mie striscioline e adesso con la colla vinilica o con la colla stick tanto è carta quindi dovrebbero funzionare entrambi vado ad incollare le mie striscioline di cartoncino ai miei eh, fogli quindi sempre partendo dall'ultimo cartoncino spessore questi qua appunto ci serviranno da spessore e incollo sullo strato a filo a filo con il foglio e questo è il primo strato ora vado a prendere lo sfondo con la luna e vado ad incollarlo sopra in questo modo uno sopra l'altro appunto adesso io faccio così sperando che voi da vicino riusciate a vederlo meglio quindi un po' di colla qua un po' di colla qua lo attacco sopra deve essere preciso preciso eh continuo, prossimo strato Allora, intanto che questo si asciuga lo mettiamo un attimo da parte realizziamo quella che sarà la scatola che conterrà il quadro per questa scatola abbiamo bisogno di quattro striscioline di cartone anche questo le ho già tagliate e devono essere della stessa misura del foglio per quanto riguarda le due parti eh, con il lato piccolo quella di qua Mentre per quanto riguarda i due lati lunghi, devono avere ovviamente la stessa lunghezza del lato lungo con l'aggiunta dello spessore del, del lato esterno appunto della scatola e eh, in più oltre ai due lati lunghi e i due lati corti avrò bisogno dello sfondo, anche lo sfondo dovrà avere la stessa dimensione del, dei nostri disegni più eh, con aggiunta lo spessore dei quattro lati che abbiamo tagliato questo qui alla fine sarà il risultato, quindi la cornice con i vari spessori e anche il lato dovrebbero essere abbastanza divisi se volete fare un lavoro più preciso realizzate gli spessori in tutti qua in tutto il perimetro dei disegni e in più un'altra cosa che volevo dirvi più sarà dettagliato il quadro e i vari uh, ritagli e più sarà uh, particolare e bello il risultato ovviamente io uh, ho dovuto realizzare qualcosa di mh, molto veloce per uh, non complicare poi la realizzazione del video ma voi prendetevi più tempo vi prendete più dettagli realizzerete più eh, precisione farete eh, gli intagli e, e migliore sarà l'effetto finale quindi andiamo a realizzare questa scatola quindi partendo dal nostro eh, quadro vado a mettere la colla nel cartoncino utilizzo il quadro al contrario ok ora faccio le due parti uh, i due lati lunghi l'ultimo lato vado ad aggiungere le luci che poi sarà quello che ci farà illuminare il quadro quindi prendo le mie lucine queste si vedono in video? Buah. e vado ad inserirle all'interno del quadro le fisso con dello scotch allora partendo sempre dal primo strato quindi da quello più esterno faccio passare il filo sul fondo del quadro ora vado a passare il filo dal primo strato al secondo pezzettino di scotch e l'ho fisso forse questo passaggio era meglio farlo mentre um, incollavo i vari strati terzo strato Ok, a questo punto possiamo chiudere finalmente la scatola. Ok, e ora facciamo anche il fondo. Voilà la scatola è completamente chiusa adesso vado a fissare questo alla scatola ultimo passaggio vado a um, ricoprire questa parte di Cartoncino che a non mi piace. Ho scelto per coprirlo un nastrino bianco con delle stelline disegnate. voilà il nostro quadretto è quasi pronto come tocco finale io aggiungerei altre decorazioni e volendo si potrebbe anche dipingere um, i bordi e lo schienale del quadro io non andrò a farlo sempre per motivi di tempo ma è il momento del verdetto vediamo se il progettino funziona e qual è il risultato finale Ok, andiamo a spegnere le luci e vediamo cosa succede. Wow, sono super, super, super entusiasta di questo risultato, mi piace davvero tantissimo. Lasciatemi mi piace al video se vi è piaciuto il risultato finale o comunque il video, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Con questo è tutto, ora tocca a voi, lasciatemi scritto sotto nei commenti cosa ne pensate e lasciatemi tutti i vostri messaggi in modo da poter chiacchierare un po' insieme. E niente, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!